Guardami negli occhi adesso Dimmi se ti sembro diverso Io non voglio essere lo stesso di prima, di ieri Lo stesso di adesso Non farmi una foto così Non farlo senza dirmelo prima Dimmi che colore è il tappeto che porta al successo Guarda come cambia il tempo Prima c'è sole e poi c'è la pioggia Prima sei giovane e poi sei vecchio Guarda come cambia lo specchio Ci lasciamo alle spalle le stelle Ci lasciamo alle spalle la notte Insieme verso il sole che sorge Verso l'inizio di un giorno diverso se l'universo c'ha solo un senso Pensa io ne ho addirittura cinque A volte ne ho anche un sesto A volte io sono diverso Nuota rana nell'universo Lo so ti sembro disperso Ma io conosco il mio verso Ma io conosco il mio verso io non so nuotare in fondo, Io non so volare Mi butto in picchiata Verso un pianeta che ruota e che gira È difficile starci dietro Giro intorno alla galassia Come i cereali nella tazza Non a caso si chiama Via Latte Sul pianeta noi facciamo una danza e tamburi nella notte che avanza Cerca una scintilla nel buio, Mandami un segnale diverso Fammi entrare dentro il futuro Cercami quando ti sei perso Io sarò la tua direzione Come una bandiera nel vento Sto facendo il possibile Voglio solo farmi notare da te Guarda come mi sbraccio perché sto cadendo in bicchiata Guardami negli occhi adesso Ti sembrano più grandi di prima Ho visto una colomba che vola e adesso non sono lo stesso